Non so se si vede dall'inquadratura, ma intanto questo posto è sempre più vuoto, ci sono sempre meno cose <ride> sugli scaffali, sempre meno roba sulle mensole. Ci si prepara con gli scatoloni per spostarsi. Ora, devo dire a me la frequenza del vuoto oh, mi rilassa proprio tanto. Io credo potrei vivere con comfort, anche con... Molti meno oggetti di così, ma proprio molti meno di così. Però mi rendo conto che il resto delle persone, la maggioranza del consorzio umano si troverebbe un po' diciamo, a disagio del vuoto completo o quasi. Diciamo di tutto questo io terrei il divano. E il tappeto, dai, perché è morbido per la ginnastica, concediamoci un oggetto d'arredamento. Dai, a parte gli scherzi, oggi abbiamo questa carta qui. Avete visto? Ho lanciato anche i dadi prima di iniziare. È una cosa che faccio sempre. Di solito prima di premere inizia la diretta su Facebook, quindi lo faccio da sola. Però stamattina non è che l'ho proprio deciso, è venuta così li ho lanciati mentre già si trasmetteva, la frequenza di stamani che ci indicano i dadi geometrici è un pentagono nella frequenza dello spirito, quindi proprio l'archetipo della geometria del pentagono assoluto, senza maschile e femminile, senza divisioni, totale nella sua versione primigenia, indivisa. questa carta clunatang e filatura che sono due nomi di potere clunatang in particolare è un nome nella lingua antica della terra ci mettiamo a fare la nostra ginnastica ascoltiamo quello che ci accade nel corpo e poi se ne parla come tutte le altre volte vi invito a seguire i movimenti della ginnastica non saltare direttamente alla parte dove si parla e basta anche se non li eseguite perché non potete perché non riuscite perché siete in ufficio perché non potete muovervi non c'è spazio eccetera eccetera eccetera vi consiglierei comunque se vi va di intanto osservarli proprio come movimenti, ma soprattutto di respirarci dentro, cioè dove non si muove il corpo, magari alcuni li potete anche fare, ma dove non si muove il corpo, muovere l'intenzione, muovere l'intento, la fantasia anche, la visualizzazione, entrare nel movimento, muovono energia anche in questo modo, le pratiche, soprattutto insomma, quelle già sperimentate e, e agganciate all'abitudine, come questa. Alzo la musica, cambio microfono, questo qui si sente un po' peggio, ma vabbè, d'altra parte è quello fatto per telefonare, quindi ha la qualità dei telefoni, quelli grigi degli anni Ottanta. Non è forse l'ultimo ritrovato della scienza e della tecnica questo microfono, però mi sta tanto simpatico e soprattutto è tanto comodo, perché si aggancia con la calamita e viene con me in giro per la stanza. sempre dallo stretching dei meridiani che ritrovate in qualsiasi pratica della medicina tradizionale cinese, magari a seconda di chi ve lo insegna può essere più lento, più veloce, più approfondito lo stiramento dei meridiani, noi attingiamo a questa pratica per quello che interessa a noi, per aprire i canali d'energia nel corpo fisico. Quindi prima coppia di meridiani, polmone e intestino crasso. Sento bene i piedi a terra, intreccio i pollici dietro la schiena, prendo un bel respiro e svuotandomi entro nella posizione. Da terra respiro. ed espirando ritorno cambio l'intreccio dei pollici dietro la schiena prendo aria e fluidamente ritorno nella posizione per qualche respiro la mantengo Respirando ritorno, meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas, arrivo fino a dove oggi mi fa bene, mi concedo il tempo di ascoltare l'assestamento del mio corpo e l'allungamento dei muscoli e degli spazi. anche qui mi ascolto e sento se oggi mi fa bene approfondire la posizione. Oggi è il caso, mi allungo ulteriormente, mi distendo. Raggiungo quello che è il limite di oggi, cercando il giusto allineamento, la soglia di dove arrivo oggi. E poi espirando mi srotolo e mi raddrizzo. Mastro del cuore triplice focolare. respiro apro bene il fianco e lascio scorrere ripeto dall'altro lato piedi, attraverso i miei tre corpi con i movimenti simbolici, corpo mente, anima, spirito, per tre volte, attraverso i miei sette chakra e li allineo con i movimenti dell'angelo per la canalizzazione. Terzo. Sesto apro alla filatura cavità smeraldina si apre. Correre incarnano nel corpo gli archetipi delle geometrie. Pentagono. spirale triangolo la carta di oggi la musica meno male che mi sono guardate i ciuffetti che ho visto che c'era la musica ancora alta se no si capiva niente la carta di oggi clunatang e filatura parla dei nostri tre corpi parla dell'incontro eh, di corpo mente nel fisico, anima e spirito. Lo spirito è un po' l'assoluto da cui si proviene, il corpo mente diciamo è l'estremo della dualità dell'incarnazione, dell l'anima è nel mezzo a fare continuamente da ponte e da unione, da collante tra questi due estremi, schematizzando al massimo insomma se si vuole schematizzare, no? noi ci viene comodo pensare con gli schemi tante volte e allora schematizziamo. Volevo cercare di mettere un'illuminazione meno schifosa ma restiamo così perché rischio di fare disastri. Quello che dice oggi questa carta durante la ginnastica è molto molto molto chiaro, ognuno dei nostri tre corpi ha un suo ritmo, quindi un suo ritmo significa intanto una sua velocità, nel fare le cose, nell'apprendere, nel gestire cambiamenti, nel trasformarsi, nel crescere, ha una sua cadenza, un suo modo di procedere che non è uguale per tutti e tre, ognuno ha il suo, quindi c'è il ritmo del corpo-mente, quindi del fisico e dei pensieri e delle emozioni, c'è il ritmo dello spirito, dell'assoluto, e c'è cioè il ritmo dell'anima che continuamente fa un po' da, da DJ <ride> e mette assieme queste due frequenze, queste due velocità, questi due battiti a volte magari simili, a volte molto diversi tradotto nella pratica, nella ginnastica di oggi mi era chiaro ad esempio che quando si fa lo stretching dei meridiani all'inizio per me, magari per voi no, ma per me quello è un momento più lento, perché c'è bisogno di più tempo per il mio corpo fisico, specie al mattino, dopo che ho dormito, dopo che sono magari un po' tutta accartocciata dalla notte, c'è bisogno di più tempo per allungare i meridiani e respirarci attorno e permettere allo stretching delle sei coppie di meridiani di fare effetto. Quando invece passo ad esercizi come eh, per esempio le, le geometrie, alla fine, che per me nella mia percezione sono molto vicine all'assoluto dello spirito, mi dà quasi fastidio annunciare quale geometria sto muovendo con le mani e con il corpo perché vorrei fare tutto di fila. Mi viene quasi d'intralcio. Parlare in quel momento perché sarebbe ancora più fluido e ancora più rapido il movimento di quello che faccio solitamente, non tutte le mattine sono uguali, tendenzialmente però il mio, il mio ritmo ha questi due estremi, no? la ginnastica parte molto molto lenta per me e si velocizza fino ad arrivare alla fine dove farei un tutt'uno, no? un, un flusso continuo. Ora, anche nella giornata quotidiana mi accorgo che sempre devo tenere conto del fatto che il mio corpo-mente e quindi i miei pensieri, le mie emozioni e il mio fisico hanno un ritmo che non sempre è lo stesso del mio sentimento, non sempre è lo stesso delle mie percezioni. Quindi facciamo un esempio, no? Io sto cambiando casa magari la mia anima è già bella che nell'altra casa il mio spirito ci stava da prima di trovare dove andare a vivere sono abbastanza sicura perché è un movimento che parte così la mia anima da un bel pezzo ha fatto le valigie è già bella felice di stare lì non un pezzo lunghissimo però abita già lì è, è già è già assestata e poi c'è il fisico a parte spostarsi fisicamente è tutto un altro discorso che spostarsi con l'energia né più facile né più difficile in realtà semplicemente un altro discorso ma soprattutto il ritmo di spostamento e di assestamento poi è più lungo ora facciamo un esempio banalissimo quando vado a stare non cambio casa ma quando vado a stare per un periodo magari al mare non è che pronti via, appoggio le valigie, ah, è come vivessi qui da sempre non è così, devo prendere i ritmi di come si organizzano le giornate diversamente di cosa mi piace fare, di quanto mi stanco, di quanto c'è bisogno di muoversi dei cibi che ci fa bene o non ci fa bene mangiare al mare, di quanto dobbiamo bere c'è un sacco di tempo di adattamento quando mi sposto un conto se sono di passaggio, allora lì mi adatto al passaggio, no? durante un viaggio mi adatto all'essere itinerante, però quando cambio contesto il fisico e l'emozione hanno bisogno di più tempo e non è né un bene né un male, è un dato di fatto, il movimento d'energia è più denso nell'incarnazione quindi la stessa cosa noi la dobbiamo tenere presente in tutte le giornate perché tanto di quello che noi facciamo sembra quasi che ci dimentichiamo la sua componente fisica e mentale e emotiva ma quella c'è con la sua densità è chiaro che se ho cambiato lavoro o anche solo ho cambiato mansione al lavoro, o ho cambiato compagno di banco a scuola, o ho cambiato boh, macchina, ho cambiato amicizie, frequentazioni, palestra dove vado a farmi la mia ora di fitness. È chiaro che se cambio degli elementi nella vita, eh, magari è anche giusto che siano cambiati, nessuno dice di no, ma ci vuole un tempo d'adattamento non è istantaneo può darsi si adatti prima il mio corpo perché ne aveva un gran bisogno e la mia anima ancora un po il mio sentimento ancora è parecchio spaesato e può darsi invece che il mio sentimento si trovi proprio a casa sua stia bene nella nuova configurazione e, e il mio corpo e i miei pensieri arranchino abbiano bisogno di un pochino più di tempo, né bene né male, bisogna tenerne conto, anche nelle cose piccole. Non so se voi avete mai provato a cercare di cambiare un pochino l'alimentazione, banalmente a bere di più, piuttosto che introdurre più fibre, piuttosto che cambia la stagione, si mangiano frutta e verdura differenti. Se ascoltate il corpo vi accorgerete che ha un suo tempo di metabolismo delle cose vecchie, di consumare le riserve, poi di passare all'alimentazione nuova, di prendere un ritmo nuovo. Non si può pensare da un giorno all'altro di fare cambiamenti fortissimi e non avere conseguenze. La stessa cosa vale quando lavoriamo a livello energetico. Cioè va benissimo fare dei cambiamenti, va benissimo fare dei passaggi, va benissimo prendere delle consapevolezze, ma tutto questo si espande su tutti i nostri tre corpi. Quindi se faccio un lavoro di ascolto e ricerca di me, è una cosa molto positiva, ma può essere che non vada bene fare un lavoro a serata, no? Io veramente ho conosciuto delle persone che il lunedì sera la meditazione, il martedì sera Un'altra meditazione, il mercoledì un webinar su Zoom, il giovedì pam pam pam pam, come non ci fosse mai pausa, no? E poi ad un certo momento tante di queste persone mi dicevano, io mi sento troppo piena, ho tanti stimoli, tutti bellissimi, ma mi sembra di essere ingolfata, non vado da nessuna parte. Eh sì. La materia il pensiero il corpo ha bisogno di assimilare quindi va benissimo fare dei lavori su di sé ci vogliono anche dei tempi tra un lavoro e l'altro di metabolismo a volte capita che si faccia dei lavori individuali con le persone io gli dica ora per tutto il resto della giornata tu non ci pensare a questa cosa arriva stasera dormici sopra rilassati da domani riprendi i tuoi appunti ti riascolti, ripercorri quello che ci siamo detti, ci ritorni da domani, Lasciagli il tempo di sedimentarsi, è proprio questo, ci sono ritmi diversi, non si può andare sempre avanti, avanti, avanti, anche perché non c'è nessun pu, un punto d'arrivo, non c'è un traguardo da raggiungere, è, è un viaggio e se uno il viaggio non se lo gode, che viaggio a fare? La carta di oggi, ve la faccio riguardare che è bellissima, l'ha disegnata Anna Michelassi, lei l'ha disegnata in bianco e nero, io ci ho messo lo sfondo. Stasera, per chi ha piacere, si lavora con la frequenza e l'energia degli avi. Vi lascio il promemoria qui di seguito, per qualsiasi informazione mi chiamate, mi scrivete, ci sentiamo. Ciao a tutti! A domani alle nove. Più o meno alle nove. Scatoloni permettendo.